Sapete quanto misura la circonferenza della Terra? Sapete come abbiamo fatto ad ottenere una tale misura? Pensate che la prima misurazione del genere risale al III secolo a.C., eh, condotta da un antico greco, Eratostene di Cirene, era un matematico e un filosofo. In che modo ha condotto questo esperimento? Eratostene aveva osservato che a mezzogiorno, nel solstizio d'estate, nella città di Siene dell'Antico Egitto, che sarebbe l'attuale Aswan, il sole era esattamente allo zenit, quindi non c'erano ombre. Solo sulla base di questa conoscenza, lui, nello stesso giorno, nella stessa ora, nella città di Alessandria d'Egitto, invece, ha misurato, o... misurato l'ombra di un bastone di cui conosceva uh, l'altezza e questo per avere una misura dell'angolo con cui i raggi solari incidevano col terreno, quindi dell'altezza del Sole. Vedremo che questi dati sono sufficienti eh, insieme alla distanza tra le due città, tra Alessandria d'Egitto e Siene, che loro conoscevano in maniera approssimativa, ehm, questi dati sono sufficienti per conoscere per calcolare la circonferenza della Terra. Pensate che la sua misurazione eh, diede come risultato 39.000 km che è vicinissimo alla misura attuale, attualmente considerata quella standard, che è di 40.000 km. Se replichiamo questo esperimento con una torcia e due bastoncini possiamo vedere come le ombre che si producono sono di lunghezza diversa e questa differenza dipende chiaramente dalla curvatura della terra. Ora Eratostene aveva fatto il suo esperimento al solstizio d'estate a mezzogiorno di modo che l'ombra del, uh, del bastone dove si trovava lui a Siene non esisteva e ha misurato solo l'ombra ad Alessandria d'Egitto. Viceversa noi che non abbiamo tempo di aspettare il solstizio d'estate nemmeno di recarci a, al tropico del, del Cancro, dovremo utilizzare entrambi gli angoli. Vediamo in cosa consiste nello specifico, dal punto di vista geometrico, l'esperimento di Eratostene. Qui abbiamo le due città, Alessandria d'Egitto e Siene, e chiamiamo theta l'angolo al centro della terra che insiste sulla corda sottesa dalle due città. A Siene era piantato a terra un bastone che non produceva ombra, infatti Eratostene aveva atteso il solstizio d'estate e i raggi solari erano perpendicolari al terreno. Ad Alessandria d'Egitto, invece, i raggi solari producevano un'ombra che fornì a Eratostene informazioni circa questo angolo, che dopo vedremo nel dettaglio. I due raggi solari possono essere considerati paralleli, poiché la grande distanza del Sole rispetto alle misurazioni che stiamo effettuando rende trascurabile l'angolo tra di essi. In questo modo sia che i due angoli considerati sono angoli alterni-interni e quindi congruenti. Per cui la misurazione dell'ombra ad Alessandria forniva informazioni anche sull'angolo al centro della Terra teta. Per riprodurre l'esperimento abbiamo provato a misurare un'altezza a Torino, quella di un bastone, e una a Napoli, grazie a un nostro inviato che ha misurato la propria altezza. Il nostro caso non è così semplice. Non prendendo le misurazioni durante il sostizio, i raggi solari non sono perpendicolari al terreno, né a Torino né a Napoli, per cui vengono generati in entrambi i casi due ombre con rispettivi angoli. Se noi tracciamo la parallela a questa retta rossa, passante per il punto indicato in rosso, otterremo che questi due angoli sono congruenti, poiché i loro lati sono paralleli a 2 a 2. Allora, la differenza tra l'angolo calcolato a Torino e l'angolo calcolato a Napoli ci fornirà la misura di questo altro angolo, che sarà congruente a θ perché angoli alterni interni. Abbiamo quindi effettuato le misurazioni. Prima, il nostro amico a Napoli, e in seguito noi a Torino, con una differenza oraria di circa 20 minuti per ovviare la differenza di longitudine tra le due città e misurare le ombre, quindi, come se fossero alla stessa ora. Adesso... Questi sono i dati a nostra disposizione. Lt e LN sono le lunghezze delle ombre misurate rispettivamente a Torino e a Napoli. Ht e Hn saranno le altezze rispettive del bastone e del nostro amico. D è la distanza fra Torino e Napoli. Per calcolare θ, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede all'interno di questi triangolini. Il triangolo in questione sarà formato dai due cateti, rappresentati dal nostro amico e dalla sombra, e dall'ipotenusa, cioè i raggi solari. Per cui questo sarà il lato H, questo sarà il lato L e questo sarà l'angolo θ che vorremmo ricavare. Per i teoremi trigonometrici otterremo che il cateto L è uguale al cateto H per la tangente dell'angolo opposto a L, per cui θ, e questa regola vale per entrambi i triangoli, sia quello di Torino che quello di Napoli. Dovendo ricavare l'angolo θ al centro della Terra, allora ci basterà ricavare i due angoli θ dalle due formule e poi sottrarli. Ricaviamo ora l'angolo θ, come l'arco tangente di L fratto H, dove l'arco tangente è l'operazione inversa della tangente. E questo varrà sia per teta n che per teta t, Per cui l'angolo θ al centro della Terra sarà dato dalla differenza tra le due arco tangenti. Poiché l'angolo al centro di una circonferenza è direttamente proporzionale all'arco su cui insiste, possiamo allora ricavare la misura della circonferenza della Terra con questa semplice proporzione. 360 gradi sta a θ, come C, la circonferenza della Terra, sta alla distanza tra Torino e Napoli. E ricaveremo a quel punto C con il semplice calcolo, 360 gradi fratto θ per B. Andando a sostituire i dati a nostra disposizione all'interno delle formule, otterremo come angolo teta circa 4,26 che è più o meno la differenza di latitudine tra Torino e Napoli. E andando a sostituire l'angolo teta nella formula sottostante, otterremo come stima della circonferenza della Terra 39.560.366 m, cioè 39.000 km. Una stima molto vicina a quella di Eratostene, ma un po' più precisa e un po' più vicina al valore effettivo, che è di 40.075 km.